teatro se mi vesto da me, colpi di scenario voi non ci credete sfogliando sul dizionario su mette in piedi un castello di carta su concordi su concordi accorrete su questi schermi questo vedete un altro folle che ha mangiato dalle folle mentre cerco un po' di luce le segrete c'è il fantasma di Anna Bolena E c'è tutta la mia grande pena Che mi lascia dentro al cuore Un buco in petto come fare Non riesco a riempirlo più da quando cerco Qualcosa che sia più del semplice respiro Mi accontento di vivere Ma voglio decidere E adesso che tu mentre incrocio le mani puntandole verso la volta del mio soffitto mi richiedo sempre se faccio la cosa giusta oppure seguo solo l'onda e tutti i litigi li metto dentro una busta e li butto dal ponte nel barondo Cosino che mi fa male la testa e vorrei urlare, strapparmi la pelle, e farti vedere il cuore. Non mi rimane più niente, niente, mi rimane solo la mia incoerenza e mi ritrovo scioccato dalla corrente, mentre vorrei.